E quindi eh, oggi presento la newsletter emozione station eh, dove eh, racconteremo per i colleghi eh, parrucchieri eh, l'universo e quello che ci può essere dietro un allungamento dei capelli. Allora, è uscito il primo numero, eccolo qui, perfetto, eh, dove ci sono vari articoli dentro e un po' di spiegazioni della formazione che vado a realizzare qui a Tor Bergata, eh, in Roma. Benissimo, però questo poi ne parleremo più avanti, però quello che è interessante... Che, eh, il mondo è cambiato, si comunica in un modo diverso e quindi c'è questo gruppo privato che ho realizzato un po' di anni fa, però adesso che sto cercando di eh, accendere, accendere questi motori eh, per, per sempre per tutti quelli appassionati allungamenti che vedo. E, e quindi eh, sulla nuova newsletter eh, sulla pagina centrale eccolo qua dove sta vediamo un po ecco c'è il barcode che gli vai uno scatto il parrucchiere e arriverai alla pagina di facebook di questo gruppo privato per iscriversi sono solo tre semplici domande se sei un parrucchiere eh, di che città stai e il nome del negozio allora che, che benefici eh, possiamo ehm, trovare dentro il gruppo eh, estensore e allora andiamo a vederlo insieme ecco, qui questa è la pagina di facebook dove noi abbiamo questo gruppo tante, tante cose tante notizie tanti eh, modi come pubblicizzarsi eh, nel negozio e anche eh, aiutare eh, quei colleghi che eh, non sono tanto ferrati sulla comunicazione e diventare leader nel loro territorio, eh, dopo anni di esperienza eh, ho realizzato qualcosa che possa aiutare a livello tangibile eh, diventare il leader air station nel tuo territorio